Io sono arrivata qui scettica, non credevo a niente, quindi la cosa che mi è piaciuta è, è che mi ha travolta, mi ha travolta in pieno e non credevo fosse possibile, ecco. Perché forse lo scopriranno da soli? E a chi, come me, ha un blocco, una paura che si porta dietro da anni e che piano piano poi riuscirà a togliere, ad espandere, ecco. Tranquillità che mi mancava da tantissimo, veramente da tantissimo tempo, una serenità, le persone che ho conosciuto, una pace, una pace che ho trovato io, una pace interiore, una paura, un blocco forte, è il mio angelo.